Aaaaah Oddio i cazzini dormono dei cazzini, oddio! Ma il paese non molto vicino era qui, non aveva nulla da temere, perché adesso c'era lui a proteggere la città. Queste sono le avventure di Super Fettino Ma che cos'è? È un aereo? È un uccello? No! In realtà è Super Fritchino, è super e pinguino! Quindi non sanno volare! <susurra> <susurra> E tu chi sei? Non mi avrai mai vivo. Ti prenderò i calzini. Ah! Come hai fatto a sopravvivere? In realtà, Frittino non, non ha i piedi! piedi. Prova a prendermi. Ma Frittino non poteva correre perché, come abbiamo detto prima, non sì, ha i piedi. Sì, sì, lo sappiamo già. Ma per fortuna è super. No, scherzavo, non ha nemmeno le orecchie. Ma che poteria! Passa attraverso i muri. Si può stupire. Ruota super veloce. iscriviti al canale attenzione tra gli effetti indesiderati sonnolenza, dolori alle articolazioni e mal di testa leggere attentamente il fumetto informativo